Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un prodotto molto interessante, lo metto qui davanti subito, è Google Pixel 4. Quello nelle mie mani è il prodotto che Google ha pensato per la stagione 2019-2020 e che rappresenta Android allo stato dell'arte. Questo è un dispositivo eh, da giudicare eh, per cosa fa e non per l'hardware che usa per farlo, perché eh, per i puristi, quelli che guardano la scheda tecnica questo potrebbe essere un, un telefono con qualche difetto, no? Allo Snapdragon 855 non l'855 Plus ha eh, solo 6 giga di RAM, ha due sensori fotografici e non 3 o 4 come altri eh, dispositivi ma in realtà questo Google Pixel 4 è un telefono esageratamente completo. Cerchiamo di capire perché. Partiamo dal punto di vista eh, estetico. Molti hanno, eh, diciamo, criticato in modo molto duro questo aspetto con il quadratone delle fotocamere alle spalle. In realtà questo è un telefono da guardare da vicino perché eh, la combinazione tra la finitura e matte quindi opaca e il quadratone delle fotocamere eh, invece lucido è molto bella in particolare quando la si vede nella eh, colorazione bianca. Anche davanti a una scelta controcorrente di Google con un display in due formati tra Pixel 4 e Pixel 4 XL in cui è stato scelto di tenere questo cornicione eh, superiore davvero molto evidente. All'interno c'è la fotocamera frontale, ma non solo, perché c'è anche un vero e proprio radar di movimento. Quello che attiva la funzione Motion Sense è che e è una delle vere novità di questo telefono. Come funziona eh, Motion Sense? Avverte la vicinanza dell'utente, è in grado ad esempio di accendere e spegnere l'always on display, ma anche eh, di avvertire i comandi per l'avanzamento o eh, l'arretramento delle tracce quando si usa un'applicazione musicale. Non solo eh, quella interna di Google Play Musica, ma anche con Spotify, con Apple Music, con eh, tutte quelle applicazioni che hanno comando avanti e indietro. È un sistema molto intelligente in grado anche di riconoscere i falsi allarmi, cioè quindi di eh, essenzialmente riconoscere quando eh, un utente eh, sta interagendo col telefono e non solo eh, sta magari gesticolando davanti ad esso. Eh, non c'è più il sensore delle impronte digitali. Questa è una scelta davvero originale, singolare da parte di Google. Eh, lo sblocco del telefono viene fatto esclusivamente attraverso il codice oppure il riconoscimento del volto e qui devo dire che c'è un difetto almeno per il momento perché purtroppo il riconoscimento del volto di Google sblocca il telefono anche a occhi chiusi quindi vuol dire che qualcuno potrebbe prendere il vostro telefono quando eh, state dormendo e sbloccarlo addirittura quando siete morti però insomma a quel punto lì non vi interesserebbe tanto no? che qualcuno guardasse dentro il vostro telefono, però, insomma, eh, mentre una persona dorme, teoricamente si può eh, sbloccare mettendo il telefono davanti, a parte questo, bisogna dire che. È veramente eccezionale il fatto che, proprio grazie a Motion Sense, quando un utente si avvicina e il telefono lo riconosce, si prepara allo sblocco. Basta alzare il telefono perché lo sblocco entri in funzione e si arrivi direttamente alla schermata home del eh, telefono stesso. Il display: allora abbiamo detto che eh, questo è un display con eh, diciamo questa cornice superiore molto generosa, discrete, diciamo insomma, non fortissime, non grandissime cornici eh, laterali e una parte inferiore in cui insomma, comunque il bordo eh, si vede. Come detto c'è allocata la fotocamera anteriore da 8 megapixel, eh, c'è il radar di movimento, però la qualità di questo display è eh, superlativa. È un display eh, OLED grade A+, eh, quindi con una valutazione eh, A+, quindi una valutazione altissima a livello di eh, qualità dei colori e soprattutto con degli interventi software che sono in grado di adattare le tonalità del colore all'ambiente in cui eh, si usa il display. Non solo perché quando il display viene utilizzato come mirino per la fotocamera c'è una sorta di eh, soluzione chiamata Live HDR, vuol dire che vedrete sul display esattamente quello che poi andrete a catturare nella fotocamera. Questo è molto importante perché in molti altri telefoni voi vedete una scena ad esempio con una luce che brucia la fotografia e siete indotti a fare degli artifici con eh, la vostra eh, fotocamera. In realtà poi il software è in grado di correggere quella esposizione e quindi eh, voi in pratica mettete in pista degli artifici che non servirebbero. Con eh, Google Pixel vedete esattamente quello che eh, scattate e questa eh, devo dire che è una eh, differenza molto importante. Quindi al di là della cornice la qualità del display è un elemento molto ma molto importante. Dal punto di vista delle misure, 5,7 o 6,3 pollici di display, Full HD Plus per il Pixel 4, QHD invece per il modello Pixel 4 XL. È un flexible OLED display, flexible OLED perché il refresh rate del telefono va fino a 90 Hz, ma il software è in grado di trasportare la visualizzazione dei contenuti con un refresh rate di 90 Hz quando è il caso di farlo, no? quindi quando le immagini mostrate sul display eh, sono con movimenti molto eh, veloci. E poi come detto eh, si adatta al tono di ciò che circonda e ha anche una classificazione HDR che è sicuramente molto importante. Non mi soffermo tanto su quello che c'è dentro il telefono, abbiamo detto 64-128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM, il processore Snapdragon 855, certo poteva essere l'855 ⁇ ma sappiamo che... Google è bravissima nell'ottimizzare eh, i propri prodotti. Eh, quello che c'è importante all'interno invece è il core eh, per il processo neurale, perché molte delle cose che fa la fotocamera di Pixel e molte delle domande che voi farete all'assistente di Google troveranno risposta all'interno del telefono, senza una connessione dei server. E questo è un passo avanti veramente importante. Dedico qualche minuto anche alla fotocamera. Sono due in realtà, Zoom e eh, fotocamera con il sensore normale. No, eh, la scelta è quella di 16 e 12,2 megapixel con uno zoom che è veramente impressionante, grazie a quella che eh, Google chiama la computational photography, cioè la fotocamera è così intelligente da essere in grado di immaginare quello che sta succedendo e quello che si sta riprendendo e quindi di correggere eh, gli eventuali difetti. Questo porta anche a una nuova modalità notturna che, pensate, può avere in alcuni casi un tempo di esposizione che arriva fino a 4 minuti, ma le foto che si ottengono sono veramente superlative. Fotocamera frontale, anche in questo caso una scelta piuttosto conservativa, no? 8 megapixel, ma il risultato dei selfie che farete anche in modalità ritratto è semplicemente eccezionale. Visto che parliamo di software di soluzioni avanzate, allora ehm, noi vedremo solo più avanti il nuovo assistente virtuale di Google. Si ottiene schiacciando il eh, telefono lato oppure con uno swipe da uno qualunque dei lati del eh, telefono in qualunque momento in qualunque punto basta fare questo movimento eh, dall'angolo inferiore del eh, vostro eh, pixel 4 per accedere all'assistente virtuale insomma in qualunque modo voi eh, decidiate di eh, utilizzarlo lui è sempre pronto a rispondere anche al comando hey google o ok eh, google insomma questa parte eh, del Software con l'assistente virtuale è una di quelle eh, su cui Google punta di più, no? quindi l'assistenza nel fare delle cose, nelle informazioni che dovete ricevere, eh, nelle eh, cose che potete fare con il telefono è sicuramente importante. Alcune funzioni purtroppo ancora non sono disponibili in italiano, eh, ad esempio quella eh, grazie a cui proprio con la potenza computazionale del eh, vostro telefono siete in grado di registrare e avere una trascrizione in tempo reale di quello che dite. Al momento funziona in inglese, ma presto arriverà anche in italiano. A proposito proprio di potenza di questo eh, telefono. Ancora una volta sono servizi che magari non vedremo subito al 100% in italiano. Voi potete guardare un messaggio sul display e rispondere eh, usando eh, la voce addirittura in un modo contestuale. Eh, questo è uno dei, diciamo, degli aspetti più importanti e più interessanti di Google Pixel 4. Batteria, 2800 oppure 3700 mAh a seconda dei due modelli di telefono, in entrambi i casi si caricano con una carica veloce a 18W, non velocissima, in realtà c'è la carica wireless, ma soprattutto c'è la capacità di conservare in un modo molto aggressivo la batteria dalle applicazioni che tendono a generare battery drain con dei lavori in background. Il telefono saprà quale applicazioni voi usate più spesso e se qualcuna di quelle che voi non usate cercano di fare applicazioni in background, il telefono eh, mostrerà un muro, quindi eh, impedirà di consumare batteria in modo eh, inutile. Insomma non è una capacità esagerata, però vedo dall'uso di questi giorni che la resa. È veramente notevole. Non credo serva sottolineare che c'è Android 10 a bordo. Questo porta le nuove gestures portate da Android 10. Ma la cosa fondamentale è che eh, quello che fa la differenza tra Google Pixel e gli altri telefoni è che qui c'è un'intelligenza artificiale molto potente a bordo del eh, telefono stesso. Ci sono tutte le funzioni a cui siamo abituati, il now playing, cioè che in automatico mette sul display il titolo della canzone che magari la radio sta suonando in eh, quel momento, eh, c'è l'always on eh, display che tra l'altro grazie all'opzione motion sense si spegne quando noi non siamo vicini al eh, telefono. Diciamo che le funzionalità sono veramente tantissime. Questo è un telefono che io considero un telefono per intenditori. Non è un telefono da esibizionismo, non è un telefono da super design, ma è un eh, telefono in grado veramente di fare tantissime cose e di farle in modo preciso, puntuale e senza bisogno di un hardware impossibile, proprio perché l'ottimizzazione è notevole. Per me è promosso, ma a voi piace?